attraverso l'analisi e la registrazione dei test degli utenti che portano a delle vere e proprie riconfigurazioni cognitive relativamente alla, alle, ai contenuti, al layout e alla presenza dell'interfaccia. Un quarto aspetto è di carattere culturale, cioè la diffusione